Ma cagarissimo, base di formaggio cos'è? Ma è anche frizzante ah! Coca Cola No Sì dai Coca Cola Ah è vero Questa? Birra No, no birra Birra scura? Buonissimo è l'uppolo È l'uppolo è un misto tra soia Guinness, Guinness e Coca-Cola. Coca-Cola. Sa di lievito. Madonna! Ma, Ma. Ma che è? La medicina! No. Beh, però non è così No. Non è così tremenda come oh, la un fiace. Ma però piace. Era devo tutto. Fatta di pane? Cioè, è Sa pane spremuto. Di Sa di sedano, ragazzi Spremuta di sedano Non so se la bevo questa eh Ha un gusto nuovo, un sapore nuovo Qualche patatina non c'è <ride> Yeah! Uh, con con l'ottario! <ride> no, no, ma di. un rischio qui no? Cos'è? Questo è assenzio frizzante Ma perché? acqua gasata sì. e menta? Sì, potrebbe essere aspetta sì. no non è menta, sai cos'è? è mila? no ah dragoncello cioè dal dragoncello si fa una bevanda carcun, carcun, al mattino sì, eh. mi viene in mente l'ora di farlo anche col prezzemolo no dai ti prego, secondo me è tossico il prezzemolo <ride> sai cosa mi è venuto in mente? metti mm -hmm. caso che ti bevi una bottiglietta di questa cosa qui mm -hmm. poi quando vai in bagno non lo so no vabbè, questa vabbè, è abbastanza sì, piacevole questa, questa è è bevibile. E poi io continuo a sostenere con un po' di alcol dentro. Queste sono delle ottime basi. Ah. Questa è acqua, ragazzi. Esatto, è acqua. Non ti fidare. Non fidarti mai. Quando è trasparente fa malissimo. <ride> <ride> Ma questa si usa per pulire i mobili. Sono lacrime, queste qua. No, oh, di un contadino rosso. Sì. È meno peggio di quanto credessi Ah! Dai, ma questa è l'acqua izuro che faceva mia nonna Esatto! Betulla! La betulla serve per fare i pavimenti Ok? Non si beve Oh! Zucco di betulla! Si sì. Ma hai riconosciuto? No! No ragazzi a me questo piace Sì, ci piace, guarda ti dico Anzi alla goccia così. Vai! Latte! Latte! È una cagata sicuro. È kefir, è latte di kefir. Non è latte. Beh, l'odore è sì. quello. Un po' andato a male, ma è latte. Aspetta, aspetta. Sì, no. Mi sento male. No, io ma questo senti, non lo posso senti bere. Profumo, no, senti no, no, no. profumo. A me è profumo. Fa sì, sì. di bello. Come Bruce Brothers. Che vivo. Salve. Questo fa sicuramente molto bene all'intestino, perché ci sono i fermenti lattici, quindi sicuramente vai, vai, vai! Mm. Mm. <susurra> oh, Questo sa di capra! Io ho le robe che galleggiano ma no, ragazzi, dentro! Ma cosa scusa? Guarda! Ah, è vero? È normale! Sì! <ride> Cos'è che è? <ride> Oddio! Mamma mia, che parodolo. No! Chi smerde? Iron. Iron. Iron? Quando sei costipato? Bevi Airan Bevi Aira. Aira. Dai, ancora un sorso che non è sentito No, stato tu sì, avere. no, no, no, no, no, questo no gli ah. piace, questo è proprio che mi piace Ancora acqua! Acqua casata! Oddio! Oh la mamma, cos'è? Oh. Questo sa so un po' di dentista, non lo so? Sai cosa sembra? Uh. Acqua di una pozzanghera no. no, allora, sai cos'è questa? Naftalina! Quella che metti negli armadi per i. È vero, sai. Per del... la naftalina. Sa, degli abiti di mia nonna. Esatto. <ride> questa sa di ospedale. Sì, cioè, è vero. Tipo, è come se tu le il l'inoleum degli ospedali, è pazzesco. Dio, è vero. Non so se sono capace di vederla questa cosa. Ma cos'è, candeggina? Acqua di mare qua dentro. Acqua di mare. E fa bene allo stomaco questa, se riesci a berla. <ride> no ragazzi, questa qua è estrema. Ma sai cosa che ti dico? Che mi piace pure questa. Ma che cazzo? Ma sì, di... che cazzo di... ma cazzo? Sì, ma... <ride> Adesso vado in giro per <ride> Milano a leccare Betulle. <ride> tipo... Non sapevo neanche che si bevesse il succo di Betulle. Non sapevo neanche che producesse un succo la betulla. Eh, Probabilmente se boh, ci metti dentro una cannuccia. Tutto... Eh, tipo ah. l'acero. Sì, eh. sì.